Il mio consiglio di lettura è il libro di Doris Lessing, la, la sua autobiografia, meglio, intitolata Sotto la Pelle. Questa è un'edizione eh, del 2007, adesso c'è in commercio una nuova, sempre eh, per Feltrinelli, in traduzione italiana ovviamente. Eh, il libro racconta la vicenda biografica eh, della Lessing dal 1919 al 1949, quindi i suoi primi 30 anni, la sua prima infanzia e giovinezza, che è una vicenda biografica tutt'altro che ordinaria. Eh. La, la grande scrittrice, premio Nobel per la letteratura eh, che tutti conoscono, ha vissuto eh, appunto questi, buona parte della sua vita eh, in Rhodesia del Sud, in Zimbabwe, dove i suoi genitori inglesi tentarono l'avventura coloniale rimanendone amaramente delusi. La vicenda della Lessing quindi è interessante eh, perché si intreccia, eh, quindi i, i primi eventi della sua vita si intrecciano con eh, quelli della storia mondiale. E quindi con la seconda guerra mondiale vista eh, nell'ottica di un inglese che vive eh, per l'appunto in Africa. Quindi è particolarmente interessante perché ci permette di cogliere degli aspetti che non conosciamo, che non ci sono eh, immediatamente noti, anche della nostra storia dei primi 50 anni del secolo scorso. Ma la ragione per cui consiglio vivamente questo libro è per lo sguardo della Lessing, che è uno sguardo straordinariamente lucido, disincantato, disilluso e che non sfiora neppure mai il cinismo, però. E che, ehm, a proposito del quale io eh, scomoderei un termine filosoficamente impegnativo che è quello di autenticità, termine che intendo in un'accezione non, non banale ma come il tentativo di dare un senso, un significato alle proprie scelte eh, esistenziali, per l'appunto quelle più dure, dolorose e difficili, che eh, vengono risignificate per l'appunto attraverso gli anni, attraverso lo scorrere della propria esistenza. Eh, un augurio di buona lettura. <musica>